Attivista Intersex del gruppo Giovani di Intersezioni, militante dei Giovani Comunisti Milano e come Pride! Sono una persona intersex, ovvero con delle variazioni naturali nelle caratteristiche di sesso, per cui il mio corpo non rientra nelle tipiche nozioni binarie dei corpi considerati di sesso femminile o maschile. che mi ha portato ad avere grosse problematiche di salute fisica e mentale. Infatti a causa della violenza medica subita soffro di depressione da 7 anni e ho tentato il suicidio tre volte. Quando esco di casa, soprattutto l'estate, che sono meno coperto dai vestiti, subisco molestie per il mio corpo non conforme, ricevo commenti inappropriati e mi fanno foto di nascosto che modificano in maniera irreversibile i nostri genitali atipici ma sani. Subiamo asportazioni di gonadi e Anzi, quando si parla di noi, spesso si veicola informazioni scorrette e si fanno battute infelici sulla squadra calcistica, come ha fatto recentemente il senatore Pillon, che per In sostanza sono stato assegnato al sesso femminile alla nascita, che risulta riduttivo vista la virilizzazione inaspettata del mio corpo. in due endocrinologi che mi stavano visitando hanno ignorato tutto. E purtroppo... senza decostruire il biodeterminismo e l'essenzialismo biologico così come il binarismo di sesso genere senza lasciar parlare noi persone intersex che siamo le prime a subirlo fin da quando lasciamo. non esiste